In testa! In fronte! Lasciali, madonna per c'è degli Ah, comunque guarda che è entrata! Oh. No! <ride> <ride> razzisti, razzisti! Mi <Umba. ride> fai un fravore al fratello? Mi fai un favore da fratello? Quale? <ride> no, non me ne vanno! Eh, perché c'è? MUMBA! <ride> oh, Stai atten sta attento, dove ti ho pingato, su oh, un mona so, bravo. Poi. Ti ho sinistra, non lo so se vuoi però qualcuno. Dai che muori! Oh, sì, oh ho toccato di vita poco! Ma che no. È vero? Che, che sto st andando st io? io Vieni qua oh, e dai! Guarda, Guarda, si sta curando che b***o! Sta matta, MUMBA, MUMBA! Minchia, che cazzo ho fatto? Mr. Bing Boss? La trappola! Che cazzo ha Mr. Bing? Come? Scusa? Mr. Bing come ha chiamato? Cosa? Hey, sì, è il Bing! eh Ma chi era Mr. Bing boss? No io. Sì, è Mr. Bing. Basta! <ride> Figa ancora con sto cazzo di Mr. Bino era tu cazzo! Ma che dico che è l'inguera? Ho fatto il doppio 24 a uno il volo Ok a Mr. Bean Non lo so <ride> A chi? 142 C'è Cristo oh, Mr. Oh, Bean è oh, Merda eh. eh. eh. Mr. Eh. Bean mi ha ucciso No, per cazzo! no per Mister il volo. Mister Bistron, che cazzo Mr. univolo Mr. Bean è un il mare oh, che no, ma non era lui non eh, era Mr. Bean cazzo Ma chi è Mr. Forse, Bean? Stronto ehm... mi ha Mister Business. eh di... Sì. Eh, tu è scena lui prega ma non si stanno a leggere Mr.Business ma perché ti sei licenziato? Mister... Perché non lavori più? Eh, ma ci andate a scuola voi Ma a scuola sì ma perchè non lavori più? Eh, mi sa che non hai imparato bene a leggere ben allora, a leggere, allora. Sì, Qual è la Che non più, la uso più è un sacco del cazzo. Oh, io sto guardando bassa. Buga. Io oh, sto facendo... Buga Buga Buga Buga Buga Buga Buga Buga Buga Kilo Mano Sidney. Perché non parli? Oh, Perché avete peccato più tempo di me che... ragazzi? Ma ieri c'avevi una voce diversa. Cosa ti ho messo? La voce dell'alleato. No, non ho preso il segnale. <ride> Ah ah ah ah ah ah ah Non ah mai una parte gana. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah No, ah ah ah No, ah ah ah ah ah ah ah No, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Mr. Beast come Mr. Beast? Non è, biturba, è diventato non multimilionario non, ne, non è, è Mr. Mr. Bean? Bean. si, sì, Mr. Mr. è Mr. diventato Mr. multimilionario ah, Buono. la Mr. Bean o Mr. Beast! cazzo! <ride> ma chi è Barbara? io no, se te è Barbara ma non eri Mr. Bean? io no, sono il burgo e eh, allora non <ride> ci capisco più un <ride> cazzo! in testa, testa. in fronte lasciali madonna per adesso di ricordare la mia la mia la mia la mia la mia la mia la mia cosa giochi? Dai, la mia la mia la DS la mia di mia sì. sì. <ride> sì, no, la mia la mia la mia la No vabbè ma anche se giocavo da lì riuscivo a farti il culo comunque. Ciao Kailo. Mister Bin, ma in canto sì. <ride> si nasce. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, domani dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, che dai, dai, dai,